Up Shenzhen, Out Lorenzi. I risultati di Kengdu. Si ferma immediatamente, al secondo turno, al primo aveva goduto di un bye. l'avventura sul cemento cinese di Shenzhen di Paolo Lorenzi. Sul veloce asiatico dove è in corso di svolgimento uno dei at 250 della settimana, il veterano senese, testa di serie numero 4, si è fatto sorprendere e rimontare da un qualificato di casa, Zi Zanni, 20 anni, numero 495 del ranking mondiale, vincitore in volata al tie break del terzo set. Tra le teste di serie non sbaglia invece David Goffin, numero 2 del seeding di Shenzhen, che si impone in due set sul russo Evgeny Donskoi, bagnando così il suo esordio con una vittoria. Bene anche il trionfatore dell'ultimo torneo di San Pietroburgo, il bosniaco Damir Dzumur, che ha superato con lo score di 6-4-7-5 il qualificato australiano John Millman. Agli ottavi di finale pure l'americano Donald Young in due set sul francese Jeremy Sharvey, e lo svizzero Henry Lazonan, in rimonta sul romeno Marius Kopil. Domani esordio nel torneo di Alexander Verev, tedesco testa di serie numero 1, impegnato contro l'altro belga Steve Darcis. Millman, Zumur, 6, 4-6-5-7. La Azonan, Copil 466463. Zizenzang Q, Lorenzi, 4, 4663765. Young, 8, Shardi 76564. Don Goffin, 2, 67536. A King esce di scena al debutto il campione in carica Karen Kashanov. Il giovane russo, testa di serie numero 3, va infatti K.O., in maniera netta contro luzsveco Denis Tomin. Fuori all'esordio anche la testa di serie numero 2, lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, che conferma di essere principalmente un terraiolo perdendo senza reagire contro il serbo Dusan Lajovic. Altra testa di serie, la numero 6, estromessa dal torneo è quella del britannico Kyle Edmund, arressuosi al terzo set allo statunitense Jared Donaldson, mentre avanza il numero 5 del setting, il giapponese Iwiki Sugita, che non lascia scampo al brasiliano Tiago Monteiro. Dopo il successo a sorpresa di Metz, si conferma vincente il tedesco Peter Gojofskic. Che concede solo 4 games all'esperto albiceleste Leonardo Meyer. Domani prima assoluta per l'austriaco Dominic Thiem, principale favorito del torneo, opposto all'argentino Guido Pella. Maier, 8, 6-2-6-2. Immund, 6, Donaldson 0-6-6-1-4-6. Istomin. Cascianov, 3, 6362 Sugita, 5, Monteiro 6461. La Ramos Vinolas, 2, 6263.